resilienza concetto che sembra astratto ma che invece esiste in ognuno di noi la capacità di reagire in maniera positiva ad eventi traumatici quindi chi sono questi resilienti forse lo è chi è caduto ma leccandosi le ferite ha stretto i denti e zoppicandosi è rialzato o chi dopo aver versato litri di lacrime ha capito che alzando gli zigomi e sorridendo quelle lacrime le faceva scendere più lentamente, fino a fermarle, fino a farle scomparire. E poi su quel sorriso ha deciso di porre la prima, nuova e più importante pietra della sua vita, quella della rinascita. Con ogni probabilità resiliente chi ha perso tutto, o inizialmente ha pensato di aver perso tutto, Ma poi nell'immobilismo in cui era caduto ha iniziato a respirare ed ha iniziato a contare le cose che ancora aveva, ma che non vedeva più, e da quelle ha deciso di darsi una nuova possibilità. O ancora, chi per la sofferenza aveva creduto che al peggio non ci fosse mai fine, ma lasciandosi sprofondare nel mare del proprio dolore, ad un certo punto ha toccato qualcosa, ed era il fondo, ed ha capito che l'unica vera cosa sensata che potesse fare era scendere altri dieci centimetri piegare le ginocchia, piantare i piedi su quel fondo che tanto poteva sembrare un pantano e darsi una nuova spinta verso l'alto. Gli esempi possono essere migliaia, centinaia di migliaia, ma tutti hanno un comune denominatore, un inizio, un nuovo inizio, la possibilità che la mano tesa della vita offre e che sta solo a noi vedere anche dopo le peggiori brutalità e il peggiore dei fallimenti. E mi viene in mente una frase tratta da una novella di Samuel Beckett. "I've tried, I've failed, no matter, try again, Fail again, Fail better. Ho provato, ho fallito, non importa, riproverò, fallirò meglio. Allora benvengano i fallimenti, benvengano le porte sbattute in faccia, i no, le lacrime, i sogni infranti, le delusioni e lo sconforto, se alla fine ci portano verso una nuova direzione. A trovare una nuova luce, una nuova dimensione ed un calore che meglio saprà scaldarci. Più vero, più nostro, più attinente a quello che era, è e dovrà essere il nostro destino. Basta saper guardare verso il giusto orizzonte. Perché l'avversario peggiore in questi casi può essere la cecità. La cecità del non vedere le tante, tantissime possibilità che la vita offre. Una nuova strada, un nuovo lavoro. Nuove conoscenze, situazioni, amori, legami, sorrisi e la luce di una nuova alba. Alcuni devono aspettare di più, altri meno. Bisogna fermarsi, prendersi del tempo e non sperare che le cose cambino, ma esserne certi. Uno scritto buddista dice, anche dopo il più freddo degli inverni, arriva sempre la primavera. Non si è mai visto né udito, sin dai tempi antichi, di un inverno e si sia trasformato in autunno, allora godetevi l'inverno, anche il più freddo, sapendo che dentro di voi c'è il vento tiepido maggese della stessa forza delle piante. E se le piante, per sbocciare, sfidano la forza di gravità, perché noi non dovremmo avere la forza di sfidare la gravità della vita?